Grazie di essere qui e di aver preferito sotto sopra il salone del mobile. E noi questa scelta la, la apprezziamo, ovviamente non garantiamo che sia come dire, bello e che si allo stesso modo, ma ci, ci proviamo. E, allora Abbiamo ospiti oggi Simone Fana, laureato in Scienze politiche all'Università di Perugia. Ha scritto per eh, riviste settimanali quali Left, Internazionale o Il Corsaro, adesso è, è dentro la redazione di eh, Jacobin, trattando soprattutto tematiche riguardanti il lavoro e eh, la diminuzione dell'orario dell di lavoro a parità di, di salario. Abbiamo anche Paolo Solimeno. Lui invece è laureato eh, in diritto costituzionale all'Università di Firenze e fa, è avvocato dal 1999, membro del, dell'Esecutivo Nazionale Giuristi Democratici, oltre a essere membro eh, del Collegio di Garanzia Statuaria della Regione eh, Toscana è eh, classe sociale e populismo il populismo ha questa eh, diciamo la critica che si fa al populismo e che mostra un popolo come un tutt'uno come una massa come una massa unica e questo impedisce di interagire col popolo di, di avere gli strumenti per, eh, per capire com'è per eh, avere delle per interagirci allora nelle cose è bene saper distinguere eh, avere non questo tutt'uno che può interagire soltanto con un oggetto unico ma magari diviso perché è effettivamente diviso nella, nella realtà per questo quando si parla di classi sociali si fa in modo che il popolo perda questa unicità indistinta e non si possa suddividere come, come in effetti dovrebbe, dovrebbe essere. Non so se avete sentito i soliti, quando parla, si parla di politica, discorsi che dicono eh, le classi sociali non esistono più, non esiste più la classe operaia, eh, siamo tutti borghesi, anche non so se vi piace sentire questa cosa, siamo tutti borghesi, non so. Eh, magari per qualcuno può suonare? Eh, Comunque, ehm, in questo senso, ehm, è importante verificare che cos'è, eh, come sono le, le classi sociali di oggi per capire se si può tutt'oggi fare una, delle distinzioni all'interno di questo grande contenitore che, che è popolo italiano ma poi anche, anche a livello internazionale. E direi di, di cominciare con, con Simone Fana che ci farà una, una spiegazione. Grazie. Grazie, grazie al collettivo Sottosopra, grazie a voi per essere qui stamattina. Ho detto a Gian Domenico prima, questo ciclo di iniziative ha una dimensione diciamo, anticiclica rispetto al dibattito pubblico che coinvolge larga parte della sinistra, che non si interroga più su quelle che sono le categorie eh, di analisi della realtà, che non si interroga più eh, su quelle che è la dimensione anche di cultura politica che dovrebbe essere eh, proposta oggi e quindi ha... io... Posso che ringraziarvi per questo ciclo di seminari che sicuramente eh, sarà utile eh, quantomeno a chi partecipa, ma a chi poi lo vedrà a trovare magari delle linee di lettura ehm, per, per guardare la società di oggi. Allora, perché parlare di classi sociali? E' questa è la prima domanda a cui io devo dare un, una risposta. Perché parlare di classi sociali oggi? Parlare di classi sociali oggi significa assumere un punto di vista sulla società e sul mondo, assumere un punto di vista che rifiuta la teoria dell'equilibrio e cioè la teoria per cui nella società ci sono solamente individui che razionalmente provano a massimizzare i propri interessi e c'è una mano invisibile, quella del mercato che mette in equilibrio la società, l'economia, la politica questa è la visione eh, tipica dell'ideologia neoliberale, quella che ha dominato la scena politica mondiale negli ultimi eh, 30 anni ovvero non ci sono classi, ci sono solamente individui la società tende a un suo equilibrio, e questo equilibrio è garantito dal mercato, dalla mano invisibile del mercato. Guardate, Questa è una teoria che è anche un'ideologia, nel senso che sappiamo benissimo che il mercato non è affatto una mano invisibile, sappiamo benissimo che la politica, le scelte politiche continuano a orientare anche nello sviluppo del capitalismo post-industriale diciamo, la società. Quindi parlare di classi significa in prima battuta assumere che la società è una società squilibrata, assumere lo squilibrio come punto di vista, eh, assumere lo squilibrio che è squilibrio di forza, che è squilibrio di potere, che è squilibrio nelle relazioni sociali, nelle relazioni economiche, nei contesti di lavoro e quindi anche nel sistema politico. Assumere lo squilibrio significa riconoscere i soggetti che producono questo squilibrio e le classi sociali sono esattamente questo parlare di classi sociali significa riconoscere, e ricostruire nei soggetti che si contendono potere, risorse economiche, risorse politiche i soggetti che producono squilibrio nella società e credo che oggi sia fondamentale dopo quasi un trentennio in cui la sinistra non si è più occupata di classi sociali non si è più occupata di Stato, di classi sociali e di potere, assumere questa dimensione di analisi, eh, principalmente perché questa teoria, questa ideologia neoliberale dell'equilibrio eh, perfetto garantito dal mercato comincia a sparinarsi, comincia a perdere contatto rispetto al senso comune e comincia a vedere le promesse di questa ideologia come promesse tradite, quello che vediamo oggi con l'insorgere dei populismi come movimenti di protesta non è altro che una rivolta, una rivolta popolare eh, che non ha connotati, se volete, eh, ideologici, culturali, specifici, ma è una rivolta popolare di, una, di un pezzo largo di società che non si riconosce più con quella che è l'ideologia dominante che ha governato l'ultimo trentennio. E quindi dobbiamo fare i conti con questa rivolta se abbiamo l'intenzione, la volontà di provare a organizzarla questa rivolta a dargli un'organizzazione politica, a dargli una sponda politica dovremmo cominciare a capire cosa c'è dentro questa rivolta io ho bisogno prima di entrare diciamo, nel vivo della società italiana di fare alcuni eh, passaggi di carattere teorico eh, come vi dicevo prima l'analisi delle classi sociali è scomparsa nell'alfabeto, nella grammatica della sinistra dalla fine degli anni 70. Eh, se voi ci fate caso mh, non ci sono quasi più libri di analisi delle classi sociali se voi volete andare a leggere dei libri di analisi delle classi sociali del rapporto tra classi, e, classi sociali e Stato dovete andare indietro alla me, almeno alla fine degli anni 70 oggi a sinistra non c'è più una teoria critica dello Stato o lo Stato è una brutta parola una parola da cui difendersi o lo Stato è un'essenza uno strumento questo è tutto il contrario rispetto a quello che la cultura marxista e la teoria marxista ha elaborato per decenni e per secoli il primo a parlare del rapporto tra Stato e classi sociali è appunto Marx lo fa in due testi eh, non famosi come, come il Capitale e eh, che sono il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte e le lotte di classe in Francia a Marx spesso si addebita diciamo, eh, il limite di aver analizzato la società come divisa in due classi fondamentali, il proletariato, la classe operaia e la borghesia, la classe capitalistica. In realtà in questi due saggi eh, Marx sviluppa un'analisi molto più complessa eh, del rapporto tra classi sociali e Stato. Se voi vi rileggete questi due libri, trovate ad esempio nelle lotte di classe in Francia, in cui lui racconta l'evoluzione della società francese successiva al 48, quindi all'anno della grande rivoluzione, caratterizzata dalla presenza di Luigi Bonaparte che riesce a essere sintesi di più classi sociali. Uh, Luigi Bonaparte non è semplicemente diciamo l'incarnazione o la rappresentanza politica della borghesia. È in qualche modo la sintesi di una riarticolazione nella società francese che vede per esempio una classe sociale come quella dei contadini parcellari, li specifica così Marx: essersi staccati dalla borghesia, essersi staccati dalla nobiltà e quindi lo spazio politico è una riarticolazione di quello che avviene nella società francese e quindi le classi sociali non sono semplicemente la classe operaia e la classe capitalistica, ma c'è una dimensione di complessità sociale. Questo elemento di complessità viene poi ulteriormente raffinato da Lenin, che diciamo nel, nel suo saggio, che è stato Rivoluzione, fa una vera e propria teoria critica dello Stato. In Lenin c'è un passaggio interessante perché, in Lenin, la pratica fa, un, fa fare un passo avanti alla teoria, è lo sviluppo pratico, politico, direttamente politico, che produce uno scarto nella teoria. In Lenin si comincia a afferrare il concetto dell'autonomia del politico rispetto alla società, è il ruolo dell'avanguardia anche, del partito, eh, che definisce e dirige la società e che riesce a dargli una sua articolazione, un suo potere. Eh, in Lenin però c'è un'ulteriore specificazione del rapporto tra Stato e classi sociali, allora è impossibile scindere l'analisi delle classi sociali rispetto all'analisi dello Stato, eh, è impossibile scinderlo perché lo Stato è allo stesso tempo un condensatore di rapporti sociali, eh, non esiste esclusivamente una tipologia di Stato, lo abbiamo visto anche nel Novecento, eh, l'evoluzione dallo Stato sociale allo Stato neoliberale, lo Stato non è un'essenza, Un'essenza che, che, che diciamo, supera le varie fasi storiche. È uno strumento, è un condensatore di rapporti sociali che si modifica in relazione alla modificazione dei rapporti sociali. Lo Stato sociale eh, che nasce, che si sviluppa in Europa con il compromesso socialdemocratico, il compromesso sociale è completamente diverso dallo Stato neoliberale che, che seguirà la fase di rottura di quel compromesso alla fine degli anni 70 e soprattutto negli anni 80. E lo Stato è quindi da una parte un condensatore di relazioni sociali, quindi da, un, da una parte un elemento che media l'articolazione e il conflitto tra le classi sociali, dall'altra parte è uno strumento politico di quella che è la classe egemone nel dare direzione allo sviluppo della società, quindi lo Stato ha questa dimensione che è una dimensione dialettica, questo lo dobbiamo tenere a mente perché è una cosa che vediamo oggi, Oggi le analisi sullo Stato dovrebbero tenere a mente questa doppia dimensione dello Stato, da una parte un condensatore di conflitto, di rapporti sociali, quindi un elemento di mediazione tra le classi sociali, dall'altra parte uno strumento di direzione politica, di una classe che ha l'egemonia all'interno di quei rapporti. Eh, quindi oggi quando facciamo un'analisi critica parliamo dello Stato dobbiamo sempre riflettere su questa doppia dimensione dello Stato dentro questo sviluppo diciamo, della, della teoria eh, marxista eh, negli, anni 20 abbiamo, negli anni 20 e negli anni 30 abbiamo due grandi teorici su tutti che analizzano il rapporto tra Stato e classi sociali uno è italiano è Gramsci. e l'altro è Ungherese è Lukács eh, questi due grandi autori eh, leggono il rapporto delle classi sociali dentro un orientamento filosofico specifico dentro una scuola specifica e quella è lo storicismo cosa c'è in questi due grandi autori? c'è l'idea che la storia è storia di lotta di classe è che prevalentemente sono i soggetti storici che danno forma, che danno senso alla storia sono i soggetti, che, i soggetti di classe che danno, che danno senso alla storia c'è un passaggio ulteriore rispetto a quello che dicevano Marx e Engel c'è il concetto di egemonia è un concetto che tornerà dopo tornerà dopo quando affronteremo eh, il passaggio tra classi sociali e populismo, il concetto di egemonia è molto interessante, perché Gramsci e Lucas lo utilizzano, dentro ancora però un'idea eh, appunto in cui fondamentalmente la storia è una storia informata, il senso della storia, il senso delle istituzioni è una totalità di senso, una totalità di significato che è eh, determinata dalla lotta tra due classi sociali, eh, la classe borghese, la borghesia e la classe dominante, che non si limita attraverso lo Stato a avere un ruolo di controllo, di disciplinamento dei rapporti sociali. Eh, qui c'è il concetto di egemonia, fino a poco tempo prima si pensava che lo Stato era esclusivamente il grande Leviatano, no? colui che imponeva dall'alto un elemento di protezione di sicurezza, di ordine, eh, di disciplinamento sociale. Gramsci cosa dice? Guardate che lo Stato e gli apparati istituzionali dello Stato, per apparati istituzionali dello Stato parliamo anche della scuola, parliamo anche del, del cosiddetto Stato sociale, parliamo di tutti gli apparati che svolgono una funzione ideologica cioè una funzione per cui producono consenso attivo nelle classi dominanti. E questo è il ruolo dell'egemonia della classe dominante. Il potere non si conserva e non si consolida esclusivamente con lo strumento della forza, del controllo dei confini, del controllo dell'ordine, ma attraverso la costruzione di senso, attraverso la costruzione egemonica di relazioni di senso. Cosa c'è? Che oltre ad avere introdotto il concetto di egemonia, questo tipo di formulazione e rapporto tra classi sociali e Stato entra in crisi, eh, ha una sua grande forza negli anni 20 e negli anni 30, perché sono i, i grandi secoli, i grandi decenni scusate, della politica, della grande politica, sono i, sono, i, sono i decenni della guerra e della rivoluzione. Eh, 14 e 17 la, la prima guerra mondiale e la rivoluzione bolscevica. Eh, gli anni 20 e gli anni 30 sono i decenni della grande politica della politica che cambia in grande il corso della storia eh, sia dal punto di vista sia dall'elemento della tragedia della guerra sia dall'elemento grandissimo della rivoluzione la rivoluzione è cambiamento è veramente il, il cambiamento in grande del corso della storia e sono le classi che producono questo cambiamento. Sono i soggetti sociali che diventano soggetti politici. Eh, il proletariato diventa in Lenin eh, il soggetto che controlla il potere dello Stato. Altro che la rivoluzione comunista è l'abolizione dello Stato, tucur. La rivoluzione comunista è l'abolizione dello Stato borghese è la rottura dello Stato borghese c'è un passaggio di Lenin molto interessante che va fatto, letto, va fatto leggere a chi oggi millanta dell'estinzione dello Stato c'è un passaggio in stato di Stato e rivoluzione in cui lui dice la rivoluzione comunista ha come obiettivo la distruzione dello Stato borghese noi dobbiamo distruggere lo Stato borghese costruire un nuovo Stato guidato, diretto dal proletariato e nel, solo nel momento in cui costruiremo uno Stato e una democrazia che si regge lui parla addirittura contro la critica lui fa la critica del parlamentarismo ma non fa mai la critica dello Stato democratico questo è un passaggio interessante lui non fa mai la critica della, della, della rappresentanza eh, Lienin è uno che è convinto che ci voglia una, un ceto politico capace di dirigere la storia, è capace di dirigere i popoli. E lui dice solamente nel momento in cui noi abbiamo rotto lo Stato borghese e abbiamo conquistato come classe lo Stato proletario, lo Stato operaio, a quel punto si ha l'estinzione dello Stato, estinzione dello Stato che è una cosa diversa da dire no, estinguiamo lo Stato nei rapporti di produzione capitalistici prima lo Stato lo dobbiamo conquistare una volta che lo abbiamo conquistato che abbiamo costruito una nostra infrastruttura dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista dell'egemonia dal punto di vista dei rapporti sociali a quel punto non ha più senso lo Stato questo è un passaggio fondamentale che distingue diciamo, eh, la concezione leninista da altre concezioni che vedono lo Stato come un, un fantasma da battere a prescindere, attenzione, lo Stato è un campo di battaglia, lo Stato è sempre un campo di battaglia, pensare oggi che possiamo estinguere lo Stato significa dare al capitale ulteriore potere, non toglierlo, quindi a un ulteriore potere dagli uno strumento di, di guida di direzione dello sviluppo cosa avviene dopo questo passaggio dopo questi decenni si innesta con la, con la fine della seconda guerra mondiale un grande boom economico il compromesso socialdemocratico produce un grande boom negli anni 50 soprattutto l'analisi l'utilizzo delle categorie delle classi sociali viene meno non si parla più di classi sociali, si parla di ceti. Negli anni 50 non si parla più nella teoria dominante di classi sociali ma di ceti perché c'è l'idea che questo sviluppo, questo progresso nello sviluppo capitalistico avrebbe abbattuto le differenze di classe, avrebbe consegnato gli interi strati della società a un benessere. Il benessere sarebbe espanso in vari settori della società. E questo ci dice un altro elemento fondamentale. La classe è una categoria politica, è una costruzione politica, è una costruzione politica che è al tempo stesso contingente e orientata. È contingente perché è determinata dalla struttura contingente dei rapporti di forza. Io posso parlare di classi sociali perché c'è una contingenza in cui quel, quel concetto assume senso, ok? è orientata perché la categoria di classi sociali mi serve a qualcosa, mi serve contro un nemico, contro un avversario, quindi la, la classe sociale, questo è un altro passaggio fondamentale, è una costruzione politica non è una costruzione non è un elemento naturale un elemento del paesaggio della società ma la classe è una costruzione politica che è determinata dalla contingenza è contingente e orientata. serve a dividere il campo tra amico e nemico tra chi c'è dentro e chi c'è fuori queste sono le distinzioni politiche fondamentali su cui si regge non solo il pensiero ovviamente il pensiero marxista ma si regge anche il grande pensiero conservatore, se voi pensate a un grande giurista, seppur chiaramente conservatore anche con alcune simpatie naziste come Carl Schmitt, Schmitt identifica come elemento costitutivo del politico la distinzione tra amico e nemico tra chi c'è dentro e chi c'è fuori, e dice un'altra cosa, che dice anche in parte il marxismo, il politico è l'elemento costitutivo dello Stato, il politico è l'elemento costitutivo dello Stato, significa che lo Stato esiste perché esiste una divisione nella società. Se non esistesse una divisione nella società, se non esistesse un conflitto endemico nella società, non ci sarebbe bisogno di Stato e siccome noi sappiamo che da sempre diciamo, le società sono caratterizzate da conflitti c'è bisogno di un elemento che prova a disciplinare e a orientare il conflitto quindi politico come costitutivo dello Stato il rapporto amico-nemico, elemento costitutivo del politico guardate, questo lo dicono i conservatori perché tante volte ci sono alcuni diciamo, elementi strani, insomma, di, di convergenza tra il marxismo o il leninismo da una parte e alcuni elementi diciamo, del, pensiero, del grande pensiero conservatore parlo di Schmitt in questo, in questo caso perché c'è un elemento comune e c'è una lettura che è vera eh, io, a me non interessa di dire, Schmitt era, uno, era veramente uno con posizioni reazionarie però aveva in mente che questo era un elemento centrale su cui secondo me noi non possiamo non riflettere anche quando parliamo e quando proviamo a organizzarci politicamente rispetto a questi elementi. Tuttavia Diciamo nel, stavo dicendo negli anni 50 la dimensione delle, delle classi perde diciamo, consenso perché si ha una fase di sviluppo, lo sviluppo capitalistico assume delle, pro, delle promesse eh, di interclassismo, di benessere sociale, di coesione sociale, il welfare state è un grande elemento di eh, eh, compromesso tra le classi sociali, di mediazione, siamo nel punto alto del keinesismo, cioè siamo nel punto alto in cui... Eh, lo sviluppo del capitale trova eh, all'interno una domanda di lavoro, eh, di, quindi si nutre di, lavoro, di, di salario e non solo appunto di esportazione, si nutre di domanda interna e c'è quindi uno sviluppo e un compromesso tra le classi sociali. Eh, questo sviluppo e questo compromesso viene messo in crisi negli anni 60, eh, un po' in tutto il mondo, eh, questa crisi inizia diciamo, alla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60, eh, gli Stati Uniti d'America sono come sempre ovviamente il punto più avanzato dello sviluppo capitalistico e quindi il punto più avanzato delle lotte operarie, si, si cominciano i grandi scioperi eh, che iniziano a eh, Birmingham nelle grandi eh, imprese, aut industrie automobilistiche americane si diffondono in tutta Europa e hanno in Italia nel biennio 60-62 il punto più alto di sviluppo punto più alto che, si, che finisce con Piazza Statuto a Torino, eh, il punto più alto è la contestazione operaia, eh, in quel frangente, in quel passaggio storico si afferma una tradizione di pensiero Italia, in Italia che, che, si, che prova a articolare il discorso di classe che è l'operaismo, fine anni 50 inizio anni 60, che cos'è l'operaismo? L'operaismo è esattamente una, eh, un movimento intellettuale che parte dall'idea che la classe è dentro il capitale, è quello che Lucas aveva detto negli anni venti sostanzialmente, eh, dentro lo sviluppo del capitale c'è la classe operaia, è la classe operaia che attraverso il suo sviluppo porta a un punto più alto del progresso del capitale. L'idea che la classe operaia sia dentro il capitale contro, eh, l'idea che dentro la macchina del capitale ci sia un elemento diviso che gli dia, che gli dia continuo sviluppo, co che l'alimenti continuamente e lotte operaia alimentano lo sviluppo capitalistico e il capitale cerca continuamente di contenere questo sviluppo, tenta continuamente di, di contenerlo eppure la classe operaia riesce in quella fase storica a aumentare i salari, Guardate, il 63 è 1963 è l'anno in cui il salario reale è più alto in Italia, se guardiamo il ciclo, il ciclo storico, perché c'è un movimento dentro la fabbrica in cui la classe si sviluppa, cioè le grandi concentrazioni fordiste e la fabbrica fordista producono questo sviluppo dialettico di, di, di operai e capitale, la classe operaia dentro e contro il capitale come sviluppo quasi immanente dello sviluppo capitalistico. Questo passaggio avrà un altro punto alto nel ciclo del 68-69 che tutti noi che tutti noi insomma, abbiamo studiato o ricordiamo, no? in cui appunto si sviluppa questo passaggio fondamentale tra classe, tra operai e capitale. E tuttavia nel punto più alto dello sviluppo delle lotte operaie inizia quella grande fase di ristrutturazione capitalistica, che è una ristrutturazione mondiale. Inizia eh, con la svalutazione del dollaro, eh, voluta a Nixon, eh, con la rottura di Bretton Woods e inizia con, e che ha poi un momento diciamo, eh, importante nella crisi petrolifera, che serve come ristrutturazione del campo di forza. A quel punto cosa avviene? Avviene non solo diciamo che si afferma l'ideologia neoliberale che si afferma l'idea per cui le classi sociali non esistono più, per cui esiste esclusivamente l'individuo, eh, per cui non esiste più una divisione conflittuale che muove lo sviluppo della storia, per usare le categorie dello storicismo, ma eh, nasce, ma si afferma una rottura molto più profonda tra società e politica. Quello che si comincia a fermare in quegli anni è una dimensione di autonomia del politico rispetto al sociale. Guardate, Quegli anni sono la, la transizione dal fordismo al postfordismo, lasciate stare tutta la, la retorica, la fine del lavoro, cioè, più che la fine del lavoro, in quegli anni lì determina sostanzialmente che i soggetti sociali che producono conflitto nei luoghi di lavoro eh, sono sempre di più neutralizzati da un ruolo della politica, dal ruolo dell'alto. Eh, si afferma l'autonomia del politico nel senso che il politico comincia a dirigere il, la società, eh, la manovra ciclica la svalutazione, le continue svalutazioni della lira, la frammentazione e il decentramento produttivo che è il primo passaggio della ristrutturazione capitalistica in Italia: come avviene? Avviene attraverso la destrutturazione dei processi lavorativi dalla grande fabbrica eh, il processo di lavoro eh, si scardina viene frantumato, viene frammentato Dal, dalla grande impresa si, si passa al dominio della piccola impresa eh, la, la formazione sociale capitalistica è una formazione sociale che, che, in, che tiene insieme questo è un punto importante il massimo sviluppo della produzione del capitale da una parte e i punti più bassi della, della dimensione del lavoro c'è il cottimo c'è il cottimo e l'innovazione tecnologica c'è il lavoro a domicilio e la frammentazione del lavoro da una parte e c'è il massimo dello sviluppo tecnologico dall'altra questo rapporto dualistico è un rapporto costruito politicamente e perché lo costruiscono? perché hanno l'obiettivo di distruggere la forza accumulata dalla classe operaia in quella fase lì forza che, che aveva accumulato e che aveva cominciato a conquistare quote di produttività, cioè i salari superavano i livelli di produttività e cominciavano a erodere quote sempre più ampie di profitto, come fai a distruggere l'unità di classe? La fai dentro il processo produttivo, frammentando e diversificando, la fai dall'alto, attraverso le politiche di svalutazione, nel 1974 cioè, cominciano ad esserci le politiche di svalutazione e poi lo fai provando a irrigimentare questo sistema da una parte con lo SME, con l'entrata dello SME, e successivamente con Maastricht, dove tu non fai altro che istituzionalizzare la moderazione salariale e il consolidamento fiscale come cardini dello sviluppo delle società occidentali. Avviene questo. Però guardate, non possiamo leggere Maastricht nel 92 senza guardare indietro a quello che è successo nel 74, a quello che succede nel 78, quando un leader, leader sindacale del maggiore sindacato italiano, Luciano Lama, in un'intervista a Scalfaris, dice apertamente: il salario non può essere più considerato variabile indipendente, il salario è variabile dipendente, lo, lo dice Lama nel 78. Nel 78 c'è la svolta dell'euro, ci sono i sacrifici imposti alla classe operaia, mentre attorno avveniva tutto questo, at avveniva la frammentazione del lavoro, avveniva il dominio della piccola impresa, che poi sarà il grande, eh, la grande ideologia della new economy degli anni 90, ricordate la new economy, eh, le piccole imprese che fanno rete, eh, il capitalismo mole molecolare, l'autoimpresa, eh, cosa sono tutti? Tutte queste cose che, che, ci, che ci hanno date come dati della, di natura quasi, no? dati del paesaggio naturale, sono costruzioni politiche, sono costruzioni di classe, sono forme attraverso cui si distrugge l'unità di classe, della classe operaia, che era l'unica classe capace di contendere il potere nella, diciamo, al capitale. Avviene esattamente questo. E poi c'è l'84, c'è l'83 e c'è l'84. L'84 cos'ha? Ha, cos ha? Eh, ah, l'attacco violentissimo alla scala mobile. Quello è un passaggio storico, disarmante, scusate, c'è il 1980, c'è la marcia dei 40.000, c'è il processo di lavoratori alla CGL nel 79 e poi c'è nell'80 nel, nell quello. Dall'80 all'86 la Fiat diminuisce della metà gli operai in fabbrica. Della metà. Non so se è chiaro questo passaggio. Ci sono metà di operai in fabbrica all'80 all'86. Dall'86 sono metà degli operai che c'erano negli anni 80. Allora, provare a, a ricostruire questi passaggi ci consente di capire che quello che è avvenuto non è avvenuto per un puro caso perché ce lo ha imposto l'esterno è avvenuto per una scelta politica delle classi dominanti in questo paese ora, ora ci troviamo in una fase completamente diversa da quella degli anni 60 e degli anni 70 io spero ogni tanto di svegliarmi la mattina e di trovarmi ancora nell'autunno caldo ma non ci siamo più nell'autunno caldo questo è il vero dramma, non ci siamo più nell'autunno caldo e non possiamo fare finta che siamo nell'autunno caldo, siamo in una fase di sconfitta, siamo in una fase di sconfitta epocale, epocale e siamo in una fase in cui la società italiana e la società europea si è trasformata radicalmente, ora questa trasformazione cosa ha prodotto? Ha prodotto il fatto che noi dobbiamo cambiare a mio avviso lettura sulle classi sociali dobbiamo in qualche modo superare quello che a mio avviso oggi è un limite dello storicismo e di, quindi del marxismo anche italiano e cioè quello dell'idea che esistono dei soggetti che fanno la storia smetterla a mio avviso di andare alla ricerca del soggetto del soggetto operaio, perché il soggetto operaio non c'è più non si dà più nelle sue forme in cui si dava erano forme di rompetti, guardate quelle in cui si dava in quel periodo oggi non si dà più in quelle forme oggi c'è una, a mio avviso un, un obiettivo che è di rielaborazione della nostra teoria sulle classi sociali e qui ci viene in soccorso un grande filosofo greco eh, filosofo greco che si chiama Nikos Pulanzas eh, io vi consiglio do qualche spunto perché questi libri vanno letti anche oggi secondo me Infatti, ho trovato anche un modo per rileggere alcuni libri che scrive un libro che si chiama eh, Potere politico e classi sociali in cui prova a dire una cosa secondo me molto utile, molto interessante oggi, che è anche un elemento di congiunzione se volete tra la tradizione marxista e la, il teorico del populismo che è Ernesto Laclau e che poi, arri poi arriverò a parlare anche a dire qualcosa di Laclau Pulanzas dice non esistono più i soggetti che fanno la storia noi quando analizziamo le classi sociali dobbiamo analizzarle a partire da una struttura eh, una struttura e delle pratiche sociali la struttura è fondamentalmente composta da tre elementi a tre livelli un livello ideologico dell'ideologia un livello politico e un livello economico questi tre livelli hanno una dimensione di autonomia tra di loro eh, e sono livelli che hanno un rapporto con le pratiche sociali. Quello che dice Pulanzas, molto interessante, oggi molto interessante, è che anche nelle fasi di transizione, anche nelle famose frasi, fasi di interregno, oggi questa è una categoria chamesciana molto abusata, eh, si dice, e lo condivido, siamo in una fase di crisi organica eh, il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere perché si vede la crisi del neoliberismo, quello che dicevo prima, la crisi di consenso però attenzione, questa crisi di consenso non si dà su questi tre livelli allo stesso tempo, tempo. questi livelli hanno delle temporalità diverse il livello politico, il livello ideologico e il livello economico non si muovono in una stessa temporalità noi possiamo avere nella società italiana diciamo, la crisi di questo modello ideologico dal punto di vista dell'ideologia cioè questo, questo modello ha una crisi di consenso dal punto di vista di massa nel senso che le masse si stanno staccando rispetto a questa ideologia Tuttavia, a livello economico, le forze e la classe diciamo, dominante di quella ideologia, di quella ideologia neoliberale, possono comunque essere la classe dirigente dal punto di vista economico. E questo può avere, dal punto di vista politico, un'altra sua articolazione. Guardate, se ci riflettiamo bene, è quello che sta accadendo oggi. Cioè, oggi noi non abbiamo una simultaneità degli effetti della crisi. Di quel, di quel modello cioè noi oggi abbiamo una crisi è vero, ideologica cioè di crisi di consenso ma tuttavia se guardiamo i rapporti di forza dal punto di vista economico in questo paese i rapporti di forza sono completamente sbilanciati rispetto a quel settore della classe borghese della borghesia che è il settore che ha maggiori interessi verso le esportazioni ha minori interessi verso l'aumento della domanda interna ha maggiori interessi rispetto alla, alla deflazione salariale come strumento di, per l'economia sport ha meno interesse rispetto alla domanda interna, quindi all'aumento dei salari, quindi all'aumento degli investimenti, quindi all'aumento del ruolo pubblico degli investimenti, guardate che sta accadendo una cosa molto simile e dal punto di vista politico, se guardiamo il sistema politico, noi abbiamo due partiti che sono oggi al governo e che sono se volete espressione e riflesso di questa crisi di consenso grandi, delle grandi famiglie politiche che avevano condotto gli ultimi trent'anni, e c'è cioè la famiglia del socialismo europeo da una parte, e la famiglia dei popolari eh, moderati conservatori dall'altra, abbiamo una crisi di consenso di queste famiglie politiche, abbiamo la, due partiti, che sono due partiti dichiaratamente partiti populisti che roppono rispetto a quelle culture politiche e che tuttavia non si muovono dal punto di vista dei provvedimenti dentro questa fase, cioè dentro esattamente questa crisi. Cioè, Salvini e Di Maio, al di là delle battute dei proclami, se voi togliete la riforma delle pensioni che è quantomeno un tentativo di dare un po' di respiro a una parte della società, stanno facendo delle politiche economiche molto simili a quelle già fatte. Incentivi alle imprese, ancora moderazione salariale, Di Maio parla di salario minimo, riduzione dell'area di lavoro, ma noi non abbiamo visto né l'uno né tantomeno l'altro. Salvini ha un interesse specifico, evidente, quello di proteggere il centro nord di questo paese, la piccola impresa, da una congiuntura internazionale che è tutt'altro che benevola. Eh, è una congiuntura internazionale che voi sapete l'Italia ha in termini di struttura produttiva un legame molto forte con la Germania la Germania oggi ha incontra tantissime difficoltà e quindi eh, Salvini deve mettere a riparo, deve proteggere quel pezzo di uh, piccola impresa che oggi rischia di essere messa in discussione dal fatto che la domanda estera, perché noi siamo passati da, una, da un sistema, da una struttura produttiva, un modello produttivo che si reggeva sui salari, sull'aumento dei salari, quindi sulla domanda interna, la riorganizzazione dello spazio produttivo è avvenuto dal passaggio da un, da un sistema che si basava sulla domanda interna e sull'aumento dei salari a un sistema sempre più orientato all'export e quindi sempre più dipendente dalla domanda estera. Ora Salvini sa benissimo che buona parte dei, dei suoi voti sono dentro quel mondo lì. E quindi questo per dirvi che se guardiamo, diciamo, nella, nelle categorie di pulanzas, quello che sta avvenendo oggi in Italia, e sono delle categorie che ci spiegano molto quello che avviene cioè noi se invece utilizziamo diciamo, delle categorie molto semplicistiche per cui c'è cioè la crisi del neoliberismo è eh, eh, una crisi di sistema del capitalismo arriverà la classe operaia che si impadronirà, recupererà i, i mezzi di produzione si impossesse dei rapporti di produzione e conquista lo Stato non è così, c'è una complessità molto più ampia e c'è una temporalità da questi livelli che è molto differenziata e però le classi sociali ci servono ancora perché se noi non capiamo che ad esempio eh, la vittoria di Di Maio e la vittoria di Salvini alle elezioni politiche sono dettate da una riarticolazione dei gruppi sociali all'interno della società italiana e delle forze sociali all'interno della società italiana non capiamo nulla eh, la piccola... Mh, vi do alcuni dati perché servono anche alcuni dati di contesto e quantitativi per capire quello che è avvenuto. Allora, dal 2008 al 2018 noi abbiamo visto, quindi dalla, dalla grande crisi alla fase di ristrutturazione post-crisi, una perdita eh, di quasi un milione di posti di lavoro nell'industria manifatturiera. A questa perdita di un milione di posti di lavoro nell'industria manifatturiera si è avuto eh, un recupero dell'occupazione che è slittata sul, sui servizi. Quindi, perso sulla manifattura, passaggio sui servizi. Servizi ehm, dove l'occupazione aumenta in Italia nei servizi a bassa qualificazione, eh? non, non negli altri servizi di mercato. L'occupazione italiana aumenta nei servizi alla ristorazione, Alloggio, alloggi, magazzinaggio e servizi alla persona. Sono i servizi a più bassa produttività marginale per usare le categorie marginaliste e sono, sono servizi a, ba, a, bass, a bassi salari. Quindi c'è oltre a questo c'è una perdita di occupazioni nel ceto diciamo intermedio della società, cioè si sono persi posti di lavoro nell'occupazione diciamo, nell autonoma, i livelli autonomi, quindi quello che noi comunemente chiamiamo ceto medio eh, quindi cos'è avvenuto sostanzialmente? non è avvenuto esclusivamente la scomparsa della classe media e la scomparsa del ceto medio questa è un'analisi semplicistica questo. è avvenuta una riorganizzazione in quello spazio c'è cioè, un ceto medio che si sta impoverendo drammaticamente eh, tra questo ceto medico che si sta impoverendo drammaticamente, mettiamoci pure gli impiegati pubblici. L'occupazione pubblica in Italia è diminuita del 12% dal 2008 al 2018. L'occupazione pubblica in Italia conta e pesa il 13% sul totale dell'occupazione italiana. Altro che fa nulla, altro che retorica di fare Questa è la situazione. Allora, c'è un ceto medio che si sta impoverendo, c'è un ceto medio che continua comunque a sopravvivere, non è che tutta la piccola impresa sta malissimo, eh? nella piccola impresa c'è cioè la piccola impresa che dipende dalla domanda interna, sono i commercianti, quelli sì stanno male, stanno male, eh, e però c'è una piccola impresa che è ben inserita nel mercato globale, che è ben inserita nella divisione internazionale del lavoro, ed è quindi un pezzo di classi medie, quindi di ceto delle classi medie, che, si sta, che sta sopravvivendo bene alla crisi e alla tempesta. Questo in un paese che ha una struttura che sappiamo essere una struttura dualistica, un paese che ha un sud dove sostanzialmente l'industria non esiste, dove esiste esclusivamente il terziario pubblico e privato, è un, nord, un centro nord prevalentemente fatto di piccole imprese con, una, con uno sviluppo industriale che è trainato oggi dai bassi salari questo sta avvenendo dentro questa riconfigurazione dei rapporti sociali è abbastanza evidente che, che le forze storiche della sinistra hanno perso consenso perché non hanno saputo leggere quello che stava avvenendo. Ma voi pensate che mentre diciamo, l'impiego pubblico, che era sostanzialmente un pezzo del blocco sociale della sinistra storica, cioè la sinistra storica era sì classe operaia, ma era anche pubblico impiego? Io vengo da una regione, quella è l'Emilia Romagna, dove chi faceva funzionario pubblico aveva ad essere il Partito Comunista in tasca. Eh, dove il ceto diciamo, intellettuale la, la burocrazia il funzionariato pubblico eh, diciamo, quelli che Gramsci chiamava intellettuali tecnici cioè una figura di intellettuale che svolgeva una funzione tecnica all'interno degli apparati dello Stato era un pezzo della stratificazione del blocco sociale comunista oggi dentro questo crescente impoverimento è chiaro che questi frammenti di ceto medio eh, si rivolgono a soggetti politici che rompono diametralmente rispetto alla retorica dominante che provano a dare una, che provano a evocare una rottura poi non la, non la produrranno nei fatti ma la evocano una rottura di paradigma mi pare molto ovvio e mi pare ancora più ovvio il fatto che la sinistra oggi sia quella riformista moderata o liberal, come la vogliamo chiamare, sia quella radicale si trovi al punto zero, punto zero, quella radicale al punto, punto zero, zero, zero, è zero, zero, eh, diciamo un'altra volta, è proprio zero, è proprio, è proprio zero, è proprio zero, ma se non, se, se non si interroga su questo, ma come, può, ma come può pensare di recuperare consenso, se non si interroga su quello che sta succedendo nel paese oggi, come si fa? E... Io mi ricordo, ve lo do come, come scusate, come, piccolo, come piccola battuta, come piccola parentesi dentro questa discussione. Io mi ricordo che quando si discuteva del salario, eh, del salario minimo eh, il dipartiment nel, nel Dipartimento Lavoro di Sinistra Italiana, partito, eh. e, allora, noi insomma, spingevamo, ah, ma dobbiamo fare questa battaglia del salario minimo? Ah, no, non possiamo fare questa battaglia del salario minimo perché altrimenti la CGL si innerbosisce e se nella CGL si nervosisce noi abbiamo un problema ma qui dov'è l'autonomia della politica il salario minimo non si fa perché dà fastidio al soggetto sociale che dovrebbe essere cinque di trasmissione del partito si fa perché tu hai capito che oggi società e politica sono divise oggi se il blocco degli impiegati pubblici votano 5 stelle è perché non si riconoscono più nella mediazione nella mediazione sociale, nel ruolo de, dei sindacati, anche dei sindacati nel mediare, nel, nel, nel favorire l'aumento dei salari, nel favorire i livelli di occupazione. L'epicentro della crisi del rapporto tra società e politica a sinistra bisognava capirlo lì, cioè quello era il sintomo, quando il mondo del pubblico si rivolge ai 5 stelle eh, e quindi si rivolge alla forza che fa dell'immediatezza, dell im, il punto più alto della propria cultura politica, tu lì dovevi capire che c'era qualcosa che non andava senza necessariamente ri, eh, pensare che bisognava ricostruire un rapporto tra società e politica per cui non devi dire certe cose perché poi dai fastidio a qualcun altro no, devi assumere il fatto che oggi c'è un livello autonomo della politica e c'è un livello autonomo della, della società io penso che ci sia, io credo fortemente nell'autonomia del sindacato, fortemente nell'autonomia del sindacato non dalla politica ma dai partiti perché il sindacato è autonomo quando si mette in testa che non deve rappresentare solamente i propri lavoratori ma deve rappresentare gli interessi della classe più ampia della società ok? e dell'autonomia della politica nel senso che i partiti devono avere uno sguardo autonomo sulla società sulle contraddizioni di classe senza pensare che deve avere dei supporti perché i supporti nella società di oggi si sono rotti cioè I supporti che tenevano insieme società e politica qualche tempo fa si sono rotti, si sono spezzate. Il populismo è esattamente questo. Ernesto Laclau, ehm, che è continuamente oggi dibattuto, parte, eh, anche qui il concetto di populismo, parte da una contingenza storica, dalla rottura di questi supporti tra istituzioni e società. Tra livelli istituzionali e pratiche sociali. La mediazione si rompe e nel momento in cui si rompe questa mediazione significa che c'è uno spazio aperto. Allora, la cloud cosa dice? Visto che siamo in, uno, visto che, che siamo in questa situazione qui, evitiamo... Fare un'analisi eh, tutta del, dentro diciamo, eh, il marxismo teorico che parte dai soggetti come essenza, essenza significa i soggetti, la classe operaia, soggetto della storia, eh, la, la piccola borghesia è definita eh, avida, corrotta, eh, brutta, eh, i ceti intermedi che si impoveriscono, egoistici, queste sono essenze. La Claudia dice evitiamo di ragionare sulle essenze eh, perché se ragioniamo sulle essenze e attribuiamo delle proprietà eh, morali di valutazione eh, alla società finiamo che noi la società la perdiamo e non la riusciamo più organizzare. Proviamo a leggere come si sviluppa la società, quali sono i rapporti, come si sviluppa dentro anche i rapporti economici più generali e proviamo a costruire un discorso che articoli e organizzi un pezzo di società dentro la distinzione tra amico e nemico. La Clau dice, e su questo io non sono, diciamo, non sono completamente d'accordo con la Clau, perché la Claudia dice dobbiamo smetterla di pensare eh, che l'economico, che i processi economici hanno una loro diciamo priorità o, do, o dominanza sui processi politici e sull'ideologia. Io sono ancora marxista su questo, credo che i rapporti di produzione, credo che i rapporti di produzione e il modo di produzione capitalistico oggi abbia una sua dominanza nel capire quello che sta avvenendo nella società. Però la Clau fa un discorso intelligente perché dice: partendo da questa rottura, la politica. Deve ricordarsi che la politica moderna è fondamentalmente costruzione, è artificio, è contro natura, la politica moderna è Hobbes, Hobbes è colui che rompe con la legge divina, che dice fondamentalmente il potere politico è un potere artificiale, che nasce dalla costruzione, lui Leviatano è la costruzione diciamo il potere assolutistico, ma non nasce, non ha un fondamento divino. Ha un fondamento umano. Allora, riapproviamoci di questa grande peculiarità e risorsa della politica. La politica è costruzione di ordine è costruzione anche ogni tanto di disordine, ma quando, facciamo, quando costruiamo disordine ci dobbiamo occupare subito di riordinarlo. Cioè Il tema è, che voglio dire ai compagni che, che amano sempre molto il disordine e poco l'ordine, attenzione quando facciamo politica ci dobbiamo occupare di disordinare gli altri, ma subito dopo che hai disordinato i loro rapporti di produzione dobbiamo riordinarli in un altro modo, perché se non abbiamo la presunzione di riordinare la società non a, a, perdiamo la presunzione di fare politica. La politica, anche la politica diciamo, a sinistra, è costruita dentro un ordine che è un ordine democratico, un ordine più inclusivo, più ampio, eh, più progressista, ovviamente, in termini di, di, di emancipazione dei soggetti subalterni, per esempio, un ordine. Eh. Sta dentro un, una dimensione istituzionale, sta dentro una configurazione istituzionale, a cui diamo chiaramente una dimensione più inclusiva e progressista, ma sta se, sempre dentro un ordine. sta. Quindi la Claudice: assumiamo il fatto che l'essenza non funziona più a ragionare per essenze, che i soggetti operai, il soggetto del lavoro non si esprime più come soggetto, ma è ovviamente occultato dal, dal, dal, dal, dal livello ideologico, altra Grande, grande invenzione del, del liberalismo, qual è stata? Che ha isolato i processi economici dalla struttura e dall'impianto giuridico. Eh, Nell'impianto giuridico noi abbiamo diritti individuali, esiste il cittadino, ok? Eh, lo Stato liberale è fondamentalmente lo Stato che ha diritti in qualche modo inviolabili no? e soprattutto c'è l'elemento della cittadinanza, si è cittadini ma si è cittadini e non si è sfruttati, eh, in qualche modo attraverso la cittadinanza si è occultata la dimensione di classe dei processi economici, nel senso che lì c'è una dimensione di conflitto tra sfruttati e sfruttatori che scompare e viene occultata nella dimensione normativa, cittadino anziché operaio, eh, libero cittadino anziché sfruttato, eh, questa è una grande invenzione che ci fa capire appunto quel discorso che dicevo prima che i livelli istituzionali non hanno una temporalità diversa, si giocano in maniera molto articolata tra di loro e pensare che tutto sia così semplice, si avanza insieme su tutti i livelli allo stesso modo è un errore. Quindi la Claudia dice esattamente questo. Dice assunto che non esistono delle essenze, il tema è come riarticoliamo una società più ampia e la mettiamo contro qualcos'altro e il populismo in effetti è esattamente questo, sostituisce la categoria di popolo la categoria di classe ma non sostituisce la categoria di conflitto, cioè il populismo assume la categoria del conflitto assume dentro l'idea che c'è l'autonomia del politico rispetto all'economico, l'autonomia del politico e dell'ideologico rispetto ai processi economici, cioè la dimensione del politico è dominante rispetto a quello, a, alla dimensione economica, la dimensione ideologica e la dimensione politica sono dominanti. Esattamente questo. Il campo viene diviso sempre in due. Ora, quello che è avvenuto in Europa in questi anni, e se volete l'analisi anche di alcuni fenomeni interessanti come quello che, che Sanders insomma negli Stati Uniti d'America o Sanders ma anche Corbyn in Inghilterra è esattamente la capacità di leggere queste trasformazioni che, sta, che sono avvenute nella società e di ricostruire un punto di vista di classe un po più ampio rispetto a quello che avevamo considerato negli anni 60 e negli anni 70, assumendo che oggi diciamo, anche chi veniva considerata piccola borghesia oggi si trova a essere sfruttata. Qui Silos Labini ci, ci verrebbe in soccorso, Labini diceva non è tanto il reddito che definisce una classe, Labini diceva è il modo attraverso cui viene distribuito il reddito che definisce le classi sociali. Attenzione, questa cosa è importante perché ci fa capire che alcune strutture intermedie della società non sono strutture autonome, non sono strutture che comandano, sono strutture che dipendono dallo sviluppo, dallo sviluppo del capitalismo ai più alti livelli e quindi magari provare a capire questo ci aiuterebbe a ricostruire diciamo, delle alleanze, a ricostruire diciamo, uno spazio di egemonia più ampio. Ora... È Evidente che io qui non voglio dare risposte, non sono venuto a dare risposte, più che altro sono venuto a porre delle domande, a provare a capire insieme come è, eh, provare a ragionare su queste domande, eh, perché non sono nella veste di dare risposte e non sono neanche nelle condizioni forse di darvele queste risposte. Il punto è assumere oggi un punto di vista sì di classe ma in una dimensione molto più articolata, molto più complessa rispetto a come eravamo abituati ad assumerla. Perché se assumiamo il punto di vista della classe esclusivamente da un punto di vista soggettivistico, il soggetto, perdiamo di vista le trasformazioni che stanno avvenendo nel mondo e nelle società a capitalismo maturo. Le società a capitalismo maturo sono caratterizzate da una grande complessità e da una riarticolazione sempre più fluida della società, dei suoi rapporti sociali, che sono purtroppo dentro una fase in cui il sociale è molto in crisi, cioè la società è molto frantumata e il politico in realtà non è così in crisi come alcuni dicono, le istituzioni in politica non sono in crisi, spesso è il politico che determina la crisi della società, è il politico che oggi ha uno spazio di avanguardia sulla società, è il politico che detta i processi sociali, Assumere questo ci fa capire che forse la battaglia va giocata sì sulla società, ma va giocata anche sul piano politico. Perché quello che oggi ha una prevalenza nella crisi della società e dei corpi sociali, delle organizzazioni sociali, dei soggetti sociali, delle forze sociali con una propria ideologia e una propria organizzazione. Le classi sociali non sono ecco qui. Forse dobbiamo superare l'idea di Marx che esiste una distinzione tra classe in sé e classe per sé, perché se assumiamo questa distinzione diciamo che le classi sociali sono quelle che hanno una loro organizzazione e una loro ideologia. Se diciamo che le classi sociali sono quelle che hanno una loro la classe per sé, hanno una loro organizzazione e hanno la loro ideologia, perdiamo di vista le trasformazioni che dentro la società poi si riflettono sul piano politico. Perdiamo di vista oggi le società, la classe sociale è una forza sociale che ha interessi e aspirazioni comuni ma che produce effetti pertinenti sui livelli politico e ideologico. Non ha più bisogno necessariamente di avere un'organizzazione e non ha neanche la forza per avercela. Un'organizzazione è un'ideologia. Basta assumere una forza che abbia effetti che abbia effetti pertinenti sul livello ideologico e sul livello politico. Se noi assumiamo questa definizione di classe, forse riusciamo a cogliere le trasformazioni della società in maniera un po' più complessa e allo stesso tempo, quindi a costruire una strategia politica molto più attenta a cogliere diciamo, la vera posta in gioco eh, che abbiamo. Non so se sono andato oltre, che, che quanti... siamo perfettamente in. Perfetto. Io mi fermo qui così magari ci sono domande. Grazie mille, e allora io inviterei adesso a, Cosa? Inviterei a fare delle, delle domande, Simone ha detto prima che non è qui per fare domande, però per, fare, per dare risposte, ma comunque le domande sì. gliele faremo. Ehm, allora, c'è qualcuno che vuole cominciare? E ti invitiamo a venire qua, ovviamente sì. le domande sono su questo livello io ti voglio fare una domanda semplice perché tu hai detto prima no? cosa vuol dire oggi interrogarsi cioè tu hai detto prima che la sinistra non ha porto questi cambiamenti e allora io ti chiedo cosa vuol dire oggi concretamente interrogarsi da questo punto di vista cioè quali sono i passi tu hai accennato al tema del salario minimo però volevo se mi esplodivi un po' la, la questione magari anche articolando su altri, su altri aspetti Cioè, facciamo un giro oppure rispondo a ogni domanda? Ehm, facciamo... facciamo un giro. giro. Altre domande? Ah, molto rapidamente, che cosa... Come affronteresti, eh, diciamo, da, da scuola marxista, con i non così, il problema delle partite in pace? Nel senso è un problema che può essere chiaramente eh, inquadrato in termini di disgregazione appunto di un gruppo sociale, di trasformazione del vecchio, eh, diciamo, operaio raccolto, inquadrato in una struttura di fabbrica in qualche cosa, in un lavoratore autonomo, che in realtà è un lavoratore etero diretto, non, non è davvero autonomo, sto parlando ovviamente non delle partite IVA, grandi imprese, eccetera, ma delle partite IVA che sono sostanzialmente nella, uh, nella loro essenza dei lavoratori a, a mono uh, committente, no? quindi sostanzialmente sono dei, dei dipendenti senza avere il diritto di essere dipendenti e molti di loro non hanno coscienza questione molti di loro sono anche professionalizzati, sono ingegneri, sono architetti, sono agronomi sono e quindi hanno anche un livello di formazione e di studi insomma notevole nel senso di alto livello, laureati eccetera eccetera però a loro manca questa sensazione di far parte di un insieme di persone e di essere in un certo senso anche in conflitto con una, una realtà come quella di un capitale o di un'impresa di un con cui loro si identificano più che andare contro. No? Ecco, quindi come, come, tra, come, come potremmo uh, immaginare di recuperare queste figure diciamo, in un contesto di lotta di classe? Di Io mh, penso um, che la classe politica, l'evoluzione della classe politica che c'è stata negli ultimi 30 anni, sia dovuta al fatto che eh, prima aveva una classe di una classe lavoratori che la sosteneva. Quando la classe di lavoratori si è disgregata e loro non hanno voluto, saputo o voluto cogliere... Sono diventate dipendenti dei poteri economici perché negli ultimi anni noi stiamo assistendo alla classe politica che è vero che sta andando in disperazione, ma non vuole ancora affrontare il problema. Ma perso. continua a esistere sui determinati: non, non è che non se ne sia reso conto, non se ne sia resa conto, se ne è resa conto benissimo Ma il problema non le interessa più. Ci sono perché ormai c'è anche il potere che si è spostato dallo Stato alla, alla sovranità europea diciamo la gestione della nostra sovranità è andata all'Unione Europea e quindi è meglio così cioè non, non mi prendo il, la responsabilità di incidere ma ci penserà una sovrastruttura struttura non dai cittadini non sono io responsabile io vengo con poi, eh, i servizi. No? Il fatto di, che ci fosse, c'è stato questo, tu hai detto, il della classe, della classe sì. pubblici, effettivamente, e la maggior parte delle quali sono state privatizzati, no? E, e qui tu diventi un non garantito, perché entri nella, nella frammentazione, diciamo, eh, quello che oggi il lavoro ce l'ha e domani potrebbe non averlo. Eh. E Così anche con la legge di oggi, con tutta la frammentazione che c'è stata in quel periodo, ma forse voluta appunto eh, perché oltre al fatto che fosse cambiato il mondo produttivo si doveva creare questa frammentazione anche all'interno dei lavoratori. difficilissimi soprattutto la prima da dove partire per costruire un'alternativa guarda io sono abbastanza convinto che ci siano due, due, due livelli su cui lavorare uno è il livello del salario e la battaglia salariale per me è una battaglia fondamentale di ricomposizione del mondo del lavoro e di restituzione di potere nel mondo del lavoro eh, poi ho scritto pure un libro, quindi la dico, riduzione dell'orario di lavoro <ride> salario e riduzione dell'orario di lavoro per me sono due grandi battaglie su cui si può ricostruire un po' di forza e poi c'è la battaglia sul welfare, sullo stato sociale quella è una battaglia fondamentale, noi abbiamo bisogno di uno stato sociale molto più forte eh, molto più capace eh, di proteggere fasce sociali eh, in difficoltà e quindi una riforma progressiva dello Stato sociale che sia quindi Stato sociale e salario sono per me forse sono ancora troppo vetero però penso che siano questi due pilastri fondamentali attorno a questo ci metto un piano per l'occupazione pubblica perché a mio avviso questo è un passaggio necessario oggi, oggi abbiamo perso potere d'acquisto anche perché tu hai Prodotto da una parte un dimagrimento dell'apparato pubblico e dei servizi pubblici che hai o esternalizzato o hai privatizzato, quello, quello ha generato la caduta della domanda interna eh, e la caduta anche degli investimenti. Lì è un passaggio fondamentale da cui ripartire. Questo è chiaro che richiede una svolta in termini di paradigma, eh, cioè nel senso di paradigma economico, di paradigma generale, chiede una risposta eh, molto diversa rispetto a quella che, che, che è stata data in questi anni, cioè l'idea di mettere al centro il potere d'acquisto e il salario eh, piuttosto che i profitti. Eh, sulle partite IVE io mi sento di fare un ragionamento Simile, nel senso che è vero quello che, che dicevi, nel senso che, che oggi abbiamo false partite IVE soprattutto, cioè abbiamo partite IVE monocommittenti. Lì hai bisogno, a mio avviso, di lavorare sul piano normativo, eh, rendendo questa pratica eh, molto meno diffusa rispetto a come è, com è adesso, quindi contenerla sul piano normativo, però lì, anche lì secondo me lo piano di necessario è l'eco compenso, è il piano salariale, è il piano che ti libera dal ricatto, dal ricatto appunto che è quello il rischio della monocommittenza e quindi di eh, nascondere la subordinazione dentro l'autonomia, cioè di fatto quella è una subordinazione, è un rapporto di comando eh, unilaterale e l'unico modo per smontare questa relazione di comando a mio avviso è l'equo compenso da una parte, quindi un salario che, che, che ti riconosca professionalità e ti riconosca autonomia e dall'altra parte ripeto, uno stato sociale molto più espansivo eh, anche dal punto di vista dei servizi sociali, perché qui non si ragiona che... In Italia, anzi, anche la discussione è veramente impigrita su questo, cioè, noi abbiamo un problema di servizi sociali, cioè, non è che abbiamo tanto un problema di integrazione, radio. cioè, il problema dell'integrazione monetaria è un problema molto minore rispetto a politiche dei servizi sociali molto più forti: trasporto pubblico, casa, quindi edilizia popolare, cioè, questo è il, te il tema dell'allargamento del welfare oggi. Abbiamo bisogno quindi di riformare il senso progressivo del welfare e la battaglia salariale, oltre che in qualche modo riconoscere diciamo, un livello di tutela dal punto di vista giuridico rispetto a delle forme ovviamente di attacco all'autonomia di quel tipo di lavoro, perché poi lì il tema è che viene attaccata l'autonomia, viene attaccata la libertà di lavoro attraverso il ricatto salariale. Il salario, il salario nella mia idea è un elemento anche di, di libertà, non è solamente un elemento di potere d'acquisto, cioè il fatto che io, io sono una persona libera, non sono servo e schiavo di nessuno, questo non è un passaggio politico fondamentale eh, di oggi sul salario, la battaglia politica deve essere fatta per questo, per riportare a un livello di libertà e di autonomia, chi lavora? Sull'aspetto legato alla classe politica… Eh, negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, abbiamo assistito, lo diceva molto bene questo Leonardo Paggi, saggio, qualche tempo fa, eh, il ceto politico degli ultimi decenni, se voi ci fate caso, anche nella sinistra, viene eh, banche d'affari, eh, fondo monetario internazionale, cioè La selezione del ceto politico non è più una selezione che viene dalla società, dai conflitti sociali, ma è direttamente eh, selezionata dai grandi centri economici e finanziari, quindi la selezione del ceto politico avviene attraverso questa forma e quindi evidentemente c'è un rapporto di interessi comuni tra questi centri di potere e i ceti politici, che poi, la classe politica che poi fa le leggi, cioè, mi pare evidente perché c'è una comune provenienza. Eh, Stalo Sabbini diceva che il problema che ha il partito comunista è eh, che una parte del suo ceto politico e intellettuale viene dalla piccola borghesia, non viene dalla classe operaria ma un tempo veniva dalla piccola borghesia. Oggi viene direttamente dai grandi centri d'affari, capite che questo è un grande problema. Come, fa? Come fanno questi a fare politiche nell'interesse di chi lavora e di chi è sfruttato, se vengono direttamente selezionati da quei mondi e da quei, e da quei sistemi? Quindi quello è un, un grande problema. La costruzione del partito oggi è una, gra una grande questione, il partito deve nascere dentro un rapporto molto più vivo con i conflitti sociali e con le forze sociali, eh, deve un... il partito deve nascere dal conflitto, cioè deve nascere da una divisione della società, deve nascere da una forza attiva che produce conflitto e produce energia se per, per essere un partito efficace, capace di rispondere alle esigenze di chi sta peggio, se vengono selezionati così... Il cerchio magico, da una parte, eh, quello che viene esperto dal Fondo Monetario Internazionale, dall'altro, sono tutti esperti, non si sa che cosa, poi vincono i non esperti, chissà perché, vincono i non esperti. Poi tutti se lo chiedono: ah, il problema è la competenza, sapete tutta questa ideologia, la competenza, hanno vinto gli incompetenti. Ma le avete gli incompetenti perché gli incompetenti fanno gli interessi, provano a, fare, provano a parlare lo stesso linguaggio di chi sta peggio e i competenti parlano invece il linguaggio di questi, è ovvio che vincono i non competenti, c'è un elemento proprio di, di continuità di grammatica di vissuto quasi, è un, è un elemento quasi antropologico, non so come dire, è, è proprio antropologico. E questa cosa qui è evidente: Sul, sui dipendenti pubblici, anche lì, guardate, noi stiamo vivendo, ma negli ultimi anni. Un processo di esternalizzazione del pubblico impiego che è disastroso. Oggi ci sono lavoratori pubblici somministrati, esternalizzati e guadagnano 5 -6 euro all'ora, ragazzi. Vogliamo dire questa cosa qui. Cioè, parlare oggi di internalizzare i servizi pubblici e fare la battaglia salariale su quel piano là significa ricostruire, ricostruire forza. Cioè, quella è, oltre al fatto che, che, che, la, che il pubblico impiego, come dicevo prima, ha al suo interno una burocrazia, un funzionariato che svolge una funzione intellettuale e tecnica. Quindi se tu vuoi costruire un ordine politico, uno, diciamo un ordine politico progressista, hai bisogno anche delle intelligenze per costruirlo spesso una discussione sulle nazionalizzazioni in questo paese occulta questo dato, cioè noi possiamo pure fare tutte le nazionalizzazioni che volete, ma se non abbiamo i funzionari pubblici, i tecnici che sanno come mettere le mani nelle nazionalizzazioni e sanno come gestire questi processi, lì sta anche la formazione del. del Vista anche la formazione del partito, non so come dire, cioè, non sarò vedero, ma parte da lì la formazione del partito, parte da un, punto, da un rapporto anche diciamo, con, le, con, le, con le forze che governano questi processi, che sono interessati da questi processi, che hanno competenze, che hanno sapere, tu lì costruisci un, un nuovo senso, un nuovo ordine, una nuova dimensione politica, purtroppo questo non si fa più perché il pubblico è stato massacrato. I lavoratori sono stati distrutti e i centri di comando selezionano buona parte del, dei gruppi politici che oggi governano la società italiana. Ora noi dobbiamo fare un passo in avanti, bisogna, io dico ripartire da cose antiche e dare una forma nuova a quelle cose antiche, ma non è che le cose antiche vanno tutte buttate, insomma ci sono delle cose che vanno riprese, bisogna dargli una forma che sia aderente ai tempi di oggi. Che parli il linguaggio delle persone di oggi, che provi a essere, che, a, che abbia un riconoscimento anche, cioè, bisogna che. Io vedo un sacco di persone della mia generazione, ma anche delle generazioni più giovani, che, che vorrebbero, magari vorrebbero delle persone che parlano di queste cose, che parlano che, che ci sono ancora degli sfruttati e c'è ancora chi, chi sfrutta, ma questa cosa loro la vivono, la sanno che è così. Però se, se, se, se, se chi rappresenta questa roba qui o viene da decenni di, eh, di infauste eh, figure, oppure parla un linguaggio che non è riconoscibile, queste persone come fanno a votarci? Cioè, sta poi tutto lì, la politica ha anche una dimensione di empatia, di vissuto, di antropologia che deve andare a ricercare, eh, oltre che la dimensione intellettuale di ordine. Per me questo è... sono cose molto banali però per me sono necessarie oggi, ecco, ripartire da lì